Però no, volevo prima farvi vedere le mie nuove cuffie che mi sono arrivate eh, sono arrivate intatte. Vedete? E volevo un attimo sponsorizzare questa aranciata. Eh, no, perché.. È... Basta, vaffanculo. Va. C'è un brufolo sul naso. Colo Kalassi e benvenuti in questo nuovo video. video. Oggi siamo in compagnia di... se Vabbè, sempre quelli che ci sono Buongiorno Allora, prima cosa, spegni tutte le luci, ok? Oh, io non so dove si trova quello che dobbiamo rubare. eh Eh, anch'io so dove si trova, non so mica scemo No, no io non so dove si trova Ma neanche è ah. Qua dentro No, dove me? No, eccoli, eccoli, zombie Cristo e Dio, signore Bella la vita Vai a caccare, va. Oh, ciao Bella vieni, vieni, vieni, vieni Bella, bella Vabbè, morirò per te Akbar. Sono morto Guarda, guarda, ora. No, è, è eh? scomparso È scomparso Pensava oh. È nel condotto, nel condotto oh. Via, via, via, nel condotto Nel condotto Aiuto Aiuto, aiuto, aiuto No ma. Dai, ma però sei inutile Sei zitto, parto. sei zitto No Abbiamo vento Abbiamo vento Abbiamo sì, vento ziz. ziz, ziz La tecnica del barai. Vai, tecnica del barai. Tasso prima E io non so giocare sì. Sei il livello <ride> più alto di me Che cazzo dice? Aiuto, aiuto ci cioè, sono spaccato la finestra, aiuto, vieni aiuto, qua, vieni no, qua no, no, no, no. Eccoli, ah. eccoli! Aiuto! No, dai! <ride> no. Cioè, ho fatto? usato l'ultimo proiettile per sfornarti il culo. Ma no, in due no, però! Eh ma in due no! Ma dai! Due no, in due no, avete rotto il pa. No, non abbiamo ancora capito cosa devono rubare. Però un po' non l'abbiamo capito neanche noi, quindi. No, Madonna! Madonna, merda, oh, merda. Kevin, dove vai? No, mori, mori. T'ha visto? Bella. Vabbè, ah, eh, tanto che perso. <ride> 5 secondi. Pezzi, Cosa di vuoi pezzi, fare? Rimani lì, pezzo di Ma nerd. sì, ma sono qua. Sono qua in giro, dai. Buonasera, buonasera. Come stai? Tecnica del, dell'araldo tormentatore. La uso pure io. <ride> tanto. Ho sbavato. Sì, dite, io non ho ancora vinto una volta. Tre volte la partita con zombie, vince. Poi vado io con zombie e perdo. <ride> ma cazzo! Oh, poi copuciano Mi ci è rotto il pandino. E adesso sono andato da Meccanico Meccanico <ride> mi ha detto oh, che devo <ride> cambiare macchino. E adesso ho comprato un macchinino nuovo, ma fa più schifo del primo. Rubo qualcosa, tax Aspetta! E di là, l'ho visto. No! no. Lo sconnection! No, non ho no, no, no, no, no, parole. Attenzione, Piellini. Strong. Via, via, via, via. Ma dai! No, se io sono contatto, non gioco. Ah no, no. Okay, Dovete darci un gol gratis per... No, no, no, no. È no, ma no. Swizz è inutile. <ride> Il fascio sì, sempre lui. Sì, sì, sì, no. Pellini, pillini. <ride> Te l'ho ridata, vai, perché lo so giocare. Eh, ma dai, si è visto. <ride> a questo gioco lo so giocare. Eh, sì, sì. No, ho detto, vado io. Mamma mia. No, <ride> oh, mamma. <ride> boom. Ma boom. dai. Oh, ma ti vuoi togliere. Ma cosa fai? <ride> la tirare a me. Oddio. Che non Oddio. Oddio. <ride> Giochi meglio da solo adesso. Almeno... <ride> <ride> <ride> Cosa fai? Sì! All'ultimo con... secondo. <ride> eccolo, eccolo. No! Mango, mangio, mangio, È manzaro. forte quello tutto! Oh Dio! mangio, arriva uno! Arrivano due! L'hai mangiato! No! No mangio, muoviti! No! <ride> Cicco, sì! No, la luce! No, no, lasciala accesa, lasciala accesa! E appunto, la spegni? No, perché era già. È spenta così deficiente? È accesa! Ti è mica accesa? E io spenta. E <ride> io accesa. Vengo, vengo, vengo, vengo. No! <ride> no, <ride> no! Sono sì. morto! No, no! No! GG, ma continua. No, abbiamo, Dai, abbiamo perso. No! Sì! Oh, che culo! Bene ragazzi questo video finisce qua, lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione. Dovete dire qualcosa? No. no. Ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi. Yeah. Adesso devo aspettare che ci sia l'autore e bla bla, bla e devo andare, a, devo andare a pisciare in una maniera che